Sto avendo un déjà vu, ragazzi. Ho qui in mano uno smartphone che mi sembra di aver già visto, eh. vi dico la verità. Ditemi se anche voi avete la stessa sensazione. Sì, è proprio lui. Lenovo Z6 Pro. Una riprova grazie all'amico Paolo che ce l'ha mandato da riprovare dopo alcuni mesi con rom global e qualche update che devo ammettere che c'è stato almeno 4 o 5 ne abbiamo avuti minori non troppo invasivi non c'è mai stata una nuova versione totale del software ma piccoli ritocchi step by step saranno stati sufficienti a far sì che questo lenovo z6 pro sia migliorato a tal punto da poter dire che finalmente è utilizzabile nel quotidiano con tutto il menu tradotto in italiano oltre a un miglioramento sensibile riguardante il comparto foto e video ed da un mesetto che lo stiamo riprovando dopo averlo testato e anche un po' come dire, bastonato per grosse lacune grosse mancanze che ha avuto all'uscita noi l'avevamo già verso giugno e l'abbiamo provato quest'estate come vedete non vi abbiamo abbandonato amici di ChinaDeals.it io sono Pasqui e è un po' che non ci vediamo perché stiamo lavorando su questo nuovo progetto Revotech. Invito tutti quanti i miei iscritti a iscriversi anche al canale Revotech, mi raccomando, perché è un progetto nuovo che dà qualcosa in più. Allo stesso tempo non abbandoniamo il canale e proporremo contenuti diversificati rispetto al canale nuovo che stiamo facendo crescere insieme allo zio. Qui su questo canale vedrete anche presto una nuova figura, Marco che ha contribuito insieme a me a fondare questo canale China Deals ai tempi in cui l'abbiamo aperto, oltre a tutto il network eh, China Deals che trovate su Telegram, compreso il canale di offerte, lo rivedrete qui con qualche live, con qualche recensione, ve lo ripresento anche se lui è sempre stato dietro le quinte e ora vi accompagnerà e contribuirà a continuare a far crescere questo canale. Ciò non vuol dire che abbandonerò il canale, eh? faremo altri video ma cambieremo un pochino il percorso qui proporremo certi tipi di prodotti e là altri qui vedrete anche facce nuove qualche recensore nuovo che ha voglia di mettersi in gioco e provare anche a vedere come se la cava in questo mondo che sapete che è spietato e pieno di insidie e qua sta la differenza rispetto agli altri canali bene eccoci qua ho riprovato questo Lenovo Z6 Pro e sono rimasto soddisfatto, diciamo, a metà. Nel senso che è sempre molto fluido, gran bel display, nessun problema di ricezione, top di gamma sulla carta perché è un 6GB di RAM r 4 x memorie interne UFS 2.1 da 128GB, espandibile tra l'altro, dual sim, batterie da 4000 mAh, Qualcomm Snapdragon 855, quattro fotocamere posteriori e una anteriore molto buona. Insomma, ha tutto quanto serve per far sì che i miglioramenti possano esserci stati. Ma ci sono stati davvero? Subito dopo la sigla, in una prova flash, vi diremo se ora ne vale la pena oppure no. Di nuovo, qua vi ricordo che è uno smartphone top di gamma con a bordo Snapdragon 855 octa core 6 giga di RAM e 128 interni. Vi ricapitolo un attimo per non rimandarvi alla recensione di quest'estate. Le misure: 157,5x74,6x8,7 mm di spessore. 185 grammi molto gestibile non è troppo pesante per avere una batteria da 4000 mAh non rimovibile display da 6.39 pollici full hd plus è stato lanciato in aprile e all'uscita noi avevamo la versione solo cinese e inglese ma non eravamo rimasti soddisfatti nessun update nessuna patch niente di niente adesso andiamo a vedere insieme le caratteristiche di sistema per farvi capire a che punto siamo, informazioni sul telefono, il nuovo Z6 Pro, Qualcomm Snapdragon 855 da 2.8 GHz, 128 interni, 6 GB di RAM, la versione ultima che abbiamo scaricato basata su Android 9Pi è la 11.0.350ST, e la patch di sicurezza risale ancora al primo agosto 2019 nonostante l'ultimo aggiornamento l'abbiamo scaricato circa due settimane fa. Diciamo che Lenovo anche sui suoi top di gamma non segue troppo il device e questa è una grossa pecca ed è una limitazione direi sostanziale. Se vuole sfondare nel nostro mercato di sicuro deve cambiare questa politica e questa è la prima pecca che ho rilevato nonostante gli aggiornamenti Ce ne sono stati 4 o 5, se noi andiamo a vedere le traduzioni dei menu, ci sono ancora delle diciture in inglese, nonostante la lingua italiana. Questa è una cosa che io onestamente faccio fatica a capire. Ovvio, per lo smanettone di tutti i giorni non ci sono problemi. Capisce il menu, capisce le opzioni, ma chi lo vuol prendere comunque in versione ufficiale non riesce a gestire tutto per quanto riguarda la traduzione. Anche qua vedete ci sono ancora delle diciture in inglese che non va bene insomma. Alcuni sono in italiano, alcuni in inglese. Ci voleva tanto tradurle tutte? Non capisco. E non credo che non fossero in grado onestamente. Questa è la prima pecca. Poi non c'è una modalità Black, non c'è una dark mode, eppure abbiamo un AMOLED di ottima fattura e devo dire uno dei migliori che ho provato quest'anno, con colori super naturali, non pompati, con questa taratura, con dei bianchi perfetti, devo dire che ho trovato un display di altissimo livello, con 403 ppi di densità, rapporto dell'85% fra scocca e display e proporzioni 19.5 noni. Dotato anche di Dolby Atmos, avevamo sentito la parte multimediale, quindi non sto a farvela sentire di nuovo perché non è il caso. Ricordo UFS, le memorie 2.1 e veniamo alle fotocamere che sulla carta sono di tutto rispetto. Abbiamo una 48 megapixel con sensore Samsung GM1 con apertura f1.8. Poi abbiamo un obiettivo grandangolare da 16 megapixel Omnivision. Poi abbiamo un teleobiettivo da 8 megapixel con apertura focale f 2.4 e un sensore TOF 3D da 2 megapixel. Il flash è dual LED. La slow motion è fino a 120 fps. Il menu nella fotocamera è stato incrementato con altre opzioni c'è cioè vlog però vedete dopo due secondi sparisce io voglio andare a vedere le opzioni non posso tenerlo più di tanto che se attivo un conto alla rovescia me lo toglie sport wide quindi grand'angolo night vlog. qua c'è anche la possibilità di fare i video in modalità notte camera la stessa cosa wide macro panorama ritratto notte Abbiamo fatto alcuni scatti, devo dire che la qualità fotografica è migliorata nettamente. Anche i video, adesso vi faccio vedere, sono migliorati molto a livello di stabilizzazione, ne ho fatto uno veloce in casa. Questo è il 4K ragazzi. 30 fps, non va oltre a livello di frame rate, anche se traballa, eh, devo dire onestamente. Qua vi faccio vedere le foto, queste sono qua, grandangolare, qui con lo zoom 2x. Sono migliorate nettamente le foto, devo dire. Modalità ritratto, molto bella. Qui con poca luce, HDR automatico, modalità notte e qua modalità normale invece. Sono due foto molto buone e molto dettagliate entrambe. I selfie vengono bene, modalità ritratto anche nei selfie. Le macro anche, zoom 2x ottico, grand'angolo che perde un po' di luminosità, però non distorce le immagini. Qui modalità normale. Ecco, a 1080p, guardate come è migliorata la stabilizzazione. 1080p e 30fps, non sfarfalla devo dire, qua stavo camminando molto velocemente, non è male, prima era tutto un traballamento e c'era da impazzire letteralmente. Quindi abbiamo avuto dei miglioramenti ma ancora non possiamo dire che è un top di gamma. Per quanto riguarda la batteria, l'avevamo già detto, davvero ottima, con un utilizzo blando ci porta a quasi due giorni di utilizzo, con utilizzo intenso arriviamo al 25-30% residuo tutti i giorni. Guardate anche questa foto che è bella a livello anche di tonalità. Pochissima luce in ascensore. Anche qui modalità notte, come schiarisce bene la scena mantenendo un rumore assolutamente accettabile. Anche zoomando, qua praticamente zero luce. Confrontato anche con Mi 9 Lite e altri telefoni, compreso il Mi 9T Pro, devo dire che siamo circa allo stesso livello. Qua modalità normale, vedete la differenza. Molto buona la modalità notte, devo dire. L'HDR si può disattivare ed è automatico, quindi è attivo di default, si può andare a disattivare, si può mettere a tutto schermo, si può andare a mettere in modalità bellezza, i filtri, poi ci sono le impostazioni che non permettono di fare chissà cosa. Vedete che il menu non è tradotto a dovere, si può attivare anche la modalità macro automatica e lui da solo riconosce con l'intelligenza artificiale le macro. Anteriormente abbiamo la 32 megapixel, sempre Samsung. GD1 con apertura focale f2.0, dotato anche di banda 20-800 MHz, La ricezione confermiamo ottima, anche il wifi qua dentro che è un posto veramente difficoltoso per qualsiasi smartphone, qua abbiamo il Realme X2 da una parte e le Lenovo Z6 Pro, prendono entrambi due tacche, fanno fatica un po' tutte e due però riescono a ricevere. Il Mi 9 Lite aveva sempre una tacchettina in più in questa stanza, alla faccia di chi diceva che aveva problemi in wifi. Anche il fix del GPS è ottimo, l'allways on lo trovo praticamente inutile perché oltre all'orario non mi dà nulla, mi dà solo i messaggi, sms e le chiamate, applicazioni di terze parti nulla, bisognerebbe installare delle app dal Play Store che però mi vanno a consumare tantissima batteria, quindi aspettiamo un ulteriore aggiornamento, vedremo se ci sarà più avanti, in cui mi verrà mostrata anche eh, la ricezione di notifiche, visto che non è presente alcun LED luminoso. Un peccato il fatto che non ci sia la modalità scura su un display così bello, perché era davvero una cosa da avere, ormai la mettono praticamente tutti sui loro dispositivi, perciò non vedo come mai Lenovo non abbia implementato questa funzione. Insomma ragazzi dopo questa breve riprova se uno vuole un buon compromesso a un prezzo bassissimo perché ormai è sceso ampiamente sotto i 300 euro si trova attorno ai 280 versione da 6 giga e 128 questo sicuramente a livello di rapporto qualità prezzo vale la pena perché vi offre praticamente tutto a un prezzo molto più basso però se io voglio avere le stesse caratteristiche, un software migliore un'esperienza d'uso ottimizzata, se devo scegliere fra questo e il Mi 9T Pro, scelgo il Mi 9T Pro, che è sceso anche lui sotto i 300 euro. Quindi se ho un dubbio tra i due, vado a scegliere senz'altro il Mi 9T Pro. Purtroppo questo rimane un ottimo, un eccellente incompiuto, dal momento che sono state fatte delle migliorie dal punto di vista delle foto e dei video, senz'altro, ma non giustifica ancora la scimmia per un eventuale acquisto. Questa è la mia opinione, perché se ho una Formula 1 e non la sfrutto come devo, allora tanto vale che io vada su qualcos'altro. Preferisco un Mi 9 Lite a 200€, euro, quindi già a un prezzo più basso di questo, più ottimizzato, con un menu fatto come si deve, comprensibile a tutti, utilizzabile nel quotidiano, semplice da utilizzare, che un firmware che ancora non mi ha tradotto alcune voci del menu, anzi direi più di qualcuna non mi ha messo una dark mode su un display amoled di questa fattura ancora non mi mette i 60 fps nel 4k perché di per sé il dispositivo ha un potenziale non enorme di più quindi lo consiglio per chi vuole smanettare se trovate delle ROM alternative e volete mettere delle android stock delle MIUI modificate ecco allora questo è un dispositivo che avendo un Qualcomm Snapdragon 855 può essere materiale da smanettamento modalità full per chi davvero ha voglia di provare per quanto riguarda invece un acquisto che possa durare nel tempo e un telefono da tenere come primo smartphone io lo sconsiglio consiglio invece altri dispositivi che in questo periodo danno sicuramente più affidabilità Detto questo ragazzi vi saluto, ci vediamo su Revotec, ci vediamo qua su China Deals, continuate a iscrivervi su Revotec perché voi siete al centro del progetto e siamo tutti connessi per un progetto più grande. Un saluto a tutti e arrivederci ai prossimi video e alle prossime live qui su China Deals e su Evotech. Mi raccomando iscrivetevi. Un salutone da Pasqui e un abbraccio. A presto, grazie ancora Paolo. Ciao!